io voglio invitare um, al pastore tutti e due al pastore eh, Vincenzo Vincenzo Vincenzo per esempio io hai qualche cosa da dire? no, ok allora la quello E mi conosce bene, bene. alleluia, è un vero piacere una gioia essere qua questa mattina insieme a con il pastore Bruno, con la persona e Dio sta facendo una cosa buona. Oh. questa conferenza, questi giorni abbiamo deciso di chiamarla trasformazione perché sapevamo che niente sarebbe stato lo stesso dopo questo passaggio è come quando tu bruci qualcosa c'è un cambiamento le cose non sono più le stesse questo io vi voglio invitare stamattina a prestare massima attenzione anche alla parola, dopo ci sarà l'amministrazione, perché io credo che tante persone questa mattina saranno toccate, saranno cambiate e saranno trasformate, guarite e liberate, è un piacere, è veramente un onore poter avere qui la pastora Karenina, che sta diventando una mamma spirituale, Amen. È veramente una benedizione averla incontrata diversi anni fa in Sicilia, lo dicevo già ieri sera, come com che ci siamo incontrati, era un periodo che stavo girando l'Italia a predicare e andavo in chiesa dove andavo, mi dicevo, non lo sai, la settimana scorsa c'è stata una pastora australiana che si chiama Caterina non qua, e qua. chissà chi sarà poi andavo in un'altra chiesa e mi dicevano lo sai, la settimana scorsa c'è stata la pastora Caterina Moroso qua andai a Rimini, lo sai, qua c'è stata la pastora Caterina Moroso eh. è una persecuzione <ride> alla fine mi stai a vedere, adesso vado in Sicilia può mai essere che incontro anche lì la pastora Caterina Moroso e un giorno stavamo andando in una chiesa e che ci dissero che c'era questa pastora Caterina Moroso basta, la devo conoscere, la devo incontrare e mentre stavo andando verso la chiesa c'era una macchina davanti a me e una visione e vedo che ai lati di questa macchina ci sono due angeli e che sopra questa macchina c'è un terzo angelo con delle spade in mano dico chissà chi ci sarà in questa macchina questa macchina dove si ferma proprio fuori alla chiesa e chi scende da questa macchina? la e così ci siamo incontrati devo dire che l'incontro è stato... Veramente una trasformazione, un cambiamento. Per questo è una gioia veramente poterla avere qui questi giorni, poter essere onorati e benedetti dalla sua presenza. Amen. Dio sicuramente continuerà a benedirci questa mattina, quindi vogliamo essere pronti, attenti, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Amen. Grazie Vincenzo. È un onore e un piacere essere in questa Chiesa. Non sono mai stata prima, ma ho sentito fortemente che lo Spirito Santo veramente ha confermato le tue parole, Pastora, perché Dio vuole fare cose nuove. Eh, il, mio, il ministero che Dio mi ha dato, che non è mio, è di Dio, è quello del breakthrough, diciamo in inglese, la rottura delle opere del diavolo. Ed ecco perché quando io prego per le persone qualcosa di nuovo avviene praticamente la persona viene trasformata per il potere dello Spirito Santo però quello che occorre è avere un cuore umile e riconoscere che non è la pastora Caterina non è l'uomo o la donna ma è lo Spirito Santo e quindi dobbiamo sottometterci sotto la mano potente di Dio e non aspettate nulla da me perché io non ho nulla da darvi io sono soltanto un vessolo, un, uno strumento, eh? un vaso attraverso il quale Dio, Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo con i loro doni mi hanno riempita. Però non credete che sia stato facile, si deve pagare un prezzo e vi do brevemente chi sono. Sono nata a Palermo e sono partita da Palermo quando avevo 19-20 anni. Per andare con mio marito in Australia e la vita non è stata facile di emigrante perché ero abituata ad essere un'insegnante. Avevo già vinto il concorso, giovanissima a Palermo, e quindi insegnavo nelle scuole del Cardinale Ruffini. Ma vinto il concorso, mi presentai alla scuola pubblica e disse al mio direttore: Vado in Australia. Lui mi disse: Sei pazza, nessuno vince il concorso così giovane e tu vuoi lasciare il posto statale e io gli dissi vabbè, io devo andare, devo seguire mio marito e quindi sono già 50, 52 anni che vivo in Australia, sono australiana a tutti gli effetti e da eh, lavar piatti per non conoscere la lingua, poi ho fatto un diploma, una laurea e sono stata insegnante nelle università australiane di lingue francese, spagnolo, italiano e inglese sono le lingue che parlo e quindi ho insegnato agli insegnanti la metodologia dell'insegnamento delle lingue Dio mi preparava nel naturale poi da un tratto all'università mi riempi la schiena e per tre anni e mezzo fui a letto con la schiena rotta ma quando invocai Dio nel vero senso della parola non più religiosamente perché ero cattolica e accettare Gesù in poco tempo Gesù mi sanò e a 45 anni Dio scombussolò la mia vita mi mandò alla scuola biblica oggi oh, ho 71 anni a ottobre e vado in giro per il mondo a predicare la verità e quello che Dio ha fatto nella mia vita e voglio ringraziare questa famiglia eh, Rosa alzati in piedi anche tu eh, Eliana, anche tu che piangi, tirati su. Eh, quella è già in piedi, la moglie là fuori. Questa è la famiglia che per un mese mi hanno ospitato, e mi hanno dato da mangiare, mi hanno trattato veramente come un ministro di Dio e voglio ringraziarli pubblicamente per quello che hanno fatto. Siete stati una benedizione nella mia vita. Dio vi benedica. Adesso voglio benedire anche la pastore Maria e il pastore Vincenzo che mi hanno accolto a casa loro e i loro figli meravigliosi perché sto passando un momento molto bello della mia vita e la settimana prossima andremo in Sicilia insieme, quindi che Dio ci aiuti. Dopo la Sicilia sarò a Taranto, poi Rosa, ah, eh, Torino, Milano, Londra e poi tornerò in Australia che Dio vi benedica grandemente da parte della mia chiesa, faccio parte della Hillsong Australia dove abbiamo 320.000 persone e 5 servizi al giorno, quindi eh, ho due figli maschi, eh, uno è pastore alla Hillsong e la moglie canta nel coro, è direttrice del coro e l'altro invece è impiegato di banca e quando Dio lo toccherà sarà un evangelista incredibile quindi Dio vi benedica e passiamo alla parola Padre, grazie per la parola di oggi signore tu sai che la parola è importantissima perché è quella che tocca i cuori che trasforma le menti e che ci fa diventare persone nuove ti prego Signore che Tu apra la mia bocca e che sia tuo Spirito Santo a cambiare le cose che vuoi. Tu mi hai dato questo messaggio ma Tu sei libero di poterlo cambiare e di fare ciò che vuoi. Tocca fuori. Di coloro che sono venuti e che sono in aspettativa di un cambio, di un miracolo nella loro vita. Io non posso, ma tu puoi tutto, perché tu sei il Dio meraviglioso che conosce il cuore dei Suoi figli. Ti diamo onore e gloria, ogni tanto con l'inglese: Honor e glory, and we give you all the thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. Allora, Voglio darvi il titolo del mio messaggio che toccherà i cuori specialmente di qualcuno qui, quando nulla o nessun'altra cosa funziona. Che facciamo? Allora Giovanni 21.1 dice, dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli, presso il mare di Daniele. Questo mare è meraviglioso, io ci sono stata e anche il pastore Vincenzo è stato lì. Se potete andate a visitare Gerusalemme, è un viaggio che dovremmo tutti fare perché vale la pena. Dopo queste cose, quali cose? Vediamo di che cosa si tratta. Tante cose. Prima di tutto Gesù è stato crocifisso ed è morto. E abbiamo visto la sua sofferenza poi è stato sepolto hanno messo la pietra nella sua tomba e poi è risuscitato i discepoli andarono al sepolcro e videro che non giaceva più lì Gesù è risorto non è come il Buddha e come tanti altri dei formati da mano d'uomo o nati da un uomo che sono morti e non sono mai risuscitati. Gesù è risuscitato. E proprio quando entra entrarono al sepolcro, Gesù non giaceva più lì, ma al posto suo, che cosa trovarono? Trovarono il sudario che era stato sul capo, sotto il capo di Gesù, e lo trovarono piegato e messo in ordine. Vi siete mai chiesti perché? io ho fatto uno studio su questo e mi ha veramente sconvolto vorrei che imparaste questo allora era abitudine degli ebrei che quando anche di tutti gli israeliti che quando il padrone mangiava il servo rimaneva in un angolo a controllare che tutto fosse in ordine avete mai visto in un film? i grandi signori dove il servo sta da, da parte e aspetta se c'è qualcosa che non va a correre aggiusta. Ok, se il padrone durante il pranzo o la cena si alzava subito prestava attenzione al tovagliolo o meglio alla posizione del tovagliolo che il padrone aveva lasciato se il padrone aveva finito tirava il tovagliolo quindi aveva finito ma se non se tornava a mangiare e si allontanava per un po' allora l'ordine piegava e poi tornava avete capito il significato? quindi vedere il sudario piegato significa io ritornerò e un applauso sul suo capo e dal testetto di Giovanni capitolo 19 6-10 la storia vuoi leggere? vediamo che dice sentite una voce diversa così non vi annoiate Giovanni capitolo 19 dal verso 6 verso 10 Ora, quando lo videro, i capi sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro no, «Prendetelo voi e crocifiggetelo perché io non trovo in lui colpa alcuna!» I giudei risposero «Noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio!» Quando Pilato udì queste parole ebbe ancora più paura e rientrato nel pretorio disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse, non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Amen, grazie Pastore. Gesù non rispose. Questa dovrebbe essere l'attitudine di noi cristiani. Quando riceviamo un attacco non dobbiamo rispondere. Dobbiamo pensare che Gesù è risuscitato, che il Sudare è stato piegato e che se noi invochiamo il nome di Gesù le tenebre spariranno, i problemi se ne andranno. Amen. Gesù è il nome sopra ogni altro nome. Amen. Non dobbiamo rispondere in malo modo dobbiamo preoccuparci di quelli che sono uh, i fatti che attorno a noi ci circondano quando Satana vede che una persona si sta avvicinando a Dio in maniera più profonda cosa fa? ci attacca e manda problemi se noi ci perdiamo di coraggio e crediamo alle sue bugie abbiamo fallito il sudario è stato piegato Amen. così come Gesù ritornò tornerà a risolvere i tuoi problemi Amen. dovete credere a colui Amen. che è il vincitore Amen. perché risuscitò e si sedette alla destra del padre Amen. e noi non siamo in questa terra quando cominciamo a pregare nello spirito siamo seduti Amen. noi Che quando risuscitò Gesù apparve a Maria Maddalena, vi ricordate? Fu la prima a Wanda. Mi chiedo perché Gesù apparve a una donna. Ve lo siete mai chiesto? Poteva apparire ai discepoli, come fece quando entrò e con le porte chiuse si fece vedere che non credettero un fantasma, perché è una donna. Perché era una donna che aveva peccato tantissimo, ma si era pentita di vero cuore. E la donna ha la bocca grande. Dovete, pastori, usare le donne! Amen. Perché sono quelli che riescono ad agganciare, a parlare. No, quando l'uomo le tocca la spalla o la testa non ha fatto niente il problema è nel cuore il problema è nel ventre il problema è nelle parti che l'uomo non può toccare e Dio ha creato uomini e donne allo stesso livello da dove? dalla costola non dalla testa perché la donna signoreggi né dai piedi perché possa essere testata e la parola di Dio dice che negli ultimi tempi spanderà il suo spirito su ogni carne. Che è la carne? Sono uomini e donne? Non ci sarà né greco né romano, né uomo né donna. Servi di Dio, siamo tutti uguali. Cambiamo la nostra mentalità. Per lo meno mi piacerebbe se poteste viaggiare e andare in paesi come l'Australia, come l'America, dove le donne sono pastori dobbiamo cambiare mentalità in Italia la donna è importante molto importante deve stare accanto all'uomo amministrare e deve essere considerata uguale all'uomo e sappiamo pure che apparve a Tommaso vi ricordate lo scettico e questo ci insegna una lezione cioè dubitare va bene ma non è lesto rimanere nel dubbio per ogni cosa bisogna credere per fede. Che cos'è fede? Se io entro in casa mia, non è che mi sto a chiedere come abbiamo fatto quando abbiamo accettato Gesù: ma ora che succede? La luce elettrica arriva, o se giro l'interruttore, magari luce non ce n'è, e che eh, la generatrice della luce ha mandato la luce fino a casa mia me l'hanno tagliata no noi arriviamo in fede ta, e andiamo e sappiamo che la luce arriverà questa è fede voi dovete credere che Dio arriverà e risolverà ogni vostro problema e se non lo risolve perché ha qualcosa di meglio certe volte noi ci puntiamo, deve essere così deve essere così voglio la 500 voglio la 500 e Dio dice ma io ti voglio dare la Ferrari che te ne fai della 500 oh, per venire da, da Sydney Australia fino all'Italia e poi un'altra ora da Roma alle città che vuoi andare? Non è che quando salto sull'aereo dico oddio oh mio questo pilota che fa? Sa guidare? Oh questo aereo è troppo grande, ha due piani, oh mamma mia che mi succede? Ah, um, il motore andrà bene? L'elettricità va bene? E se cadiamo? No! Io so che arriverò a Roma Amen. questa è fede ragazzi fede, dovete credere Amen. e dovete camminare per fede e non per quello che i vostri occhi vedono allora, Gesù appare anche ai discepoli anzi prima di Tommaso ma poiché si aspettavano grandi cose da parte di Gesù quando i discepoli si accorsero che erano ormai da soli Pensarono bene di ritornare a pescare al loro lavoro. Vi ricordate? Perché si aspettavano che Gesù fosse il guerriero che liberasse da, dal nemico che era Roma. Siccome non successe, Gesù non era un guerriero fisico, lui venne a liberare nello spirito i prigionieri. Allora nel capitolo 21, 3 dice. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono sulla barca, ma quella mattina non presero nulla. Immaginatevi pescatori esperti che escono tutta la notte senza prendere nulla. Vi potete immaginare come si sentivano, no? Ma che succede? siamo tornati a pescare e niente prendiamo ma come mai? che succede? erano demoralizzati già perché Gesù se ne era andati e demoralizzati perché tornando al vecchio lavoro del quale erano esperti non presero proprio nulla eh? immaginate? ma ecco al mattino seguente mentre erano demoralizzati apparve alla diva Gesù uh, questo è nel fino leggiamo dal versetto 4 fino al 14 e dice il verso 4 al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù oh vi immaginate da poco che manca e già non lo riconoscono quanti si allontanano alla chiesa si allontanano perché il tizio o i genitori dicono se tu vai in quella chiesa io ti butto fuori se tu segui quella dottrina io non ne voglio più sapere di te Ebbene, io ho avuto un'esperienza il mio ex marito un gran peccatore povero lui mi disse meglio prostituta che cristiana non ti accetto e io gli dissi ciao, io preferisco il mio Gesù. Dovete essere fermi nella fede perché quello che Gesù farà li porterà a tutti, quelli che vogliono venire, perché abbiamo il libero arbitrio, però è importante che voi siate, siate fedeli. Che i vostri occhi, dice la parola di Dio, cercate prima il regno di Dio e la sua perfetta giustizia, e tutto il resto vi sarà agnadito, vi sarà sopraggiunto. Vero questo? Agnadito. Spagnolo. Dunque, quante volte anche noi confusi non riconosciamo se è Gesù che ci parla, se è la nostra mente, se è qualcuno che ti dice qualcosa. E noi stessi nella carne certe volte ci diciamo le cose sbagliate, dobbiamo stare attenti, ma impareremo poiché neppure i discepoli che erano vissuti con lui fianco a fianco per tanto tempo lo riconoscono. Giovanni 19, 9 e 10 dice: Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, immaginatevi, erano con Gesù il figliolo di Dio, il Dio vivente, e non avevano compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. E a dieci i discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Sicuramente delusi si sentivano abbandonati. Ed eccole andare a pescare, delusi di non aver preso nulla, la seconda delusione. E ancora una volta Gesù appare e il miracolo viene fuori questa storia nella Bibbia inglese nel versetto 21.6 è tradotto così egli disse loro gettate le reti non è la rete le reti al plurale come è nella Bibbia italiana? sbagliato perché io l'ho confrontato con l'originale che viene dall'ebreo e dice le reti, per questo vi voglio insegnare, dal lato destro della barca e, no, e ne troverete di pesci. Essi dunque gettarono la rete una, hanno disubbidito. Mm. Gesù disse le reti, loro buttarono una rete perché non avevano preso nulla. Quindi per me avevano più o meno capito che Gesù avrebbe fatto il miracolo però avevano i loro dubbi perché se loro che erano esperti non avevano preso nulla è meglio tirarne una sola che poi fare la fatica di pulire diverse reti perché è faticoso dopo che il pescatore tira la rete la deve pulire e la deve ricuscire ok? loro buttano una rete Gesù dice loro le reni quindi già una disubbidienza immagina come io lo vedo che il lato destro è eccezionale perché con la destra generalmente si fa tutto vero? tranne quelli che sono mancini, o come mia nipote che qui fa destra e sinistra glielo ho insegnato io ma generalmente si fa tutto con la destra e Gesù salito al cielo dove si è seduto? Alla destra del padre. Io impongo sempre la destra quando metto l'unzione, quando prego, perché nella destra è quella che trema di più ed è quella che Dio mi dà più unzione. Pastore, vedi tu la destra? È così? Quanti pastori? La destra? Amen. La destra. Allora, immaginate i pesci del mare perché furono così tanti perché furono attratti dall'unzione l'unzione fa la differenza l'unzione di Gesù e della sua presenza tutti i pesci si avvicinarono tutti quanti alla destra della barca ebbene ecco 153 pesci grossi finire nella rete che non si rompe nonostante la grande quantità l'unzione è quella che fa la differenza. Vi ricordi ieri sera il nostro discorso? L'unzione è quello che fa la differenza. Dunque, a, terza, a parte il fatto che dovevano riparare la rete, ma godiamo una grande e abbondante cena. Tutti questi, tutti questi discepoli si divisero il pesce, immaginatevi la festa in famiglia di mangiare tanto pesce abbondante. Gesù è tornato, non li ha abbandonati. Capite il messaggio? Lui, dice la Bibbia, non ti lascerà né ti abbandonerà Amen. mai, ma lo credete? Succedendo, tutto va male, il mio cuore si rompe, è quello che il diavolo vuole così ti scoraggi, non viene più, così credi le bugie sue, no! Gesù è qui per risolvere i tuoi problemi. Quello che dobbiamo dire è: Signore, io non ce la faccio, ma tu sei il mio Dio, io mi sottometto a te, fai tu, la tua perfetta volontà sia fatta. Amen. Questa storia ci insegna tre cose importanti riguardo a Gesù e voglio che mi ascoltiate bene usualmente tu trovi Gesù alla fine della tua lotta alla fine non viene prima tutti abbiamo bisogno di risolvere problemi e finché pensiamo di farcela con le nostre forze Gesù non si fa bene avete capito? E dici Signore io non ce la faccio più, io lo metto nelle tue mani e ci rivolgiamo a Lui per aiuto. È così o no? Amen. Avete capito bene? Amen. Quindi quale sarebbe l'ideale? Rivolgersi a Lui immediatamente e dire Signore, questo è il compito tuo, io non ce la faccio più. Amen? Amen. E soltanto quando non trovi più risposte che puoi affermare, non è per forza né per potenza per il suo spirito. Zaccaria 4.6. Non è per forza, diciamolo, non è per forza, né per potenza, ma per il suo spirito. Numero 2. Gesù non distoglie mai lo sguardo dalla tua persona. Infatti abbiamo visto come in Giovanni 21.4 si ripresentò alla riva, non li abbandonò. E tuttavia i discepoli non avevano riconosciuto si trattasse di Gesù vero? loro non potevano vedere o riconoscere Gesù eppure Gesù corse in aiuto Quando ti pare che emozionalmente nonostante il tuo eh, stato emozionale il tuo disappunto delle persone in cui avete creduto ciecamente la futilità dei vostri sforzi Gesù è sempre dietro voi per liberarvi dai vostri nemici e davanti a voi lui va dietro per liberarvi dai nemici, davanti a voi per spianarvi la strada, è colui che apre la strada per voi. Egli vi ama, si prende cura di voi. Numero 3, Gesù vi invita a venire a cenare con lui, come fece con i discepoli. Non solo prese pesci e li aiutò, ma li aiutò anche quante volte diceva venite sulla, sala, sulla spiaggia e lui stesso preparava i pesci per loro è vero no? sì. Gesù è colui che non solo viene da mangiare ma ebbe comunione con loro e lo riconobbero a quel punto tutti i loro dubbi svanirono e decisero di tornare a lavorare per il suo regno mentre prima Abbiamo visto che ci fu a shift, uh, un shift, uh, un oh, spirito. Ci fu uno sviamento, ma più uno sviamento. Eh, il, il loro pensiero si trasformò in un dubbio. Prima era venuto per liberarli, per essere eh, colui che dava la libertà al popolo di Israele, poi si accorsero che non era quella persona ma era venuto con amore a liberare, a sanare e a fare dei miracoli quindi lo seguirono e impararono da lui poi alla fine quando lui morì non credettero nemmeno che sarebbe risuscitato secondo le scritture ma si perdettero di coraggio e decisero di andare a pescare di nuovo ognuno al suo lavoro ma Gesù disse "Vi farò pescatori di uomini questi siete voi oggi amen, amen. siete pescatori di uomini e donne amen. ognuno di noi deve riprodursi vi ricordate cosa ho detto nella quanti di voi erano alla conferenza? pochissimi oddio che vi siete persi ok noi dobbiamo fare svanire tutti i nostri dubbi Dobbiamo decidere di veramente lavorare per il Regno di Dio. E per finire vi, vi dico di ritornare alla base di ogni cosa, la forza di cui hai bisogno e le risposte che stai aspettando li troverai soltanto quando ti nutrirai della sua parola, quando hai comunione con Gesù nella preghiera. Credetemi, nient'altro funziona se no leggere la parola trasformare la vostra mente ma prima di poter leggere la parola abbiamo bisogno di accettare Gesù come Signore della nostra vita quanti di voi vorrebbero oggi quanti di voi è per la prima volta che siete in chiesa mettete sulla mano nessuno quanti di voi hanno già fatto la preghiera di salvezza mettete sulla mano già fatta tutti quanti Bene. e per questo io mi aspettavo se c'è qualcuno che si sente cioè se vi faccio una domanda se doveste morire in questo momento dove andreste voi? Gesù a Gesù ok se qualcuno ha qualche dubbio sulla salvezza vi invito a venire avanti e a rifare la preghiera perché sapete che succede? che molte volte quando facciamo la preghiera di salvezza ripetiamo a pappagallo quello che ci dicono di dire ma non mettiamo il cuore sapete perché? perché siamo emozionati o perché vogliamo vedere quello che succede siamo distratti quindi se qualcuno ha bisogno di rifare siamo qui a disposizione, chiamerei quella persona per Dio. Dire. Se ci sono bambini che hanno bisogno di accettare Gesù, sarebbe bello che venissero. E se no, pastore, possiamo già iniziare a ministrare, no? Bella. Ministriamo?